Fare informazione sui disturbi mentali, sul disagio che possono vivere i figli di genitori che ne soffrono e sui percorsi possibili per prendersi carico della propria sofferenza fin dai primi sintomi è fondamentale. Spesso si cerca aiuto quando i sintomi sono ormai già molto gravi, mentre agendo preventivamente si può evitare il degenerare della sofferenza e la cronicizzazione dei disturbi. In questo i figli di genitori con disturbi psichici, possono essere avvantaggiati proprio in virtù della loro storia familiare. L'avere avuto una madre o un padre che hanno avuto difficoltà a comprendere e gestire la propria salute mentale potrebbe spingere invece i loro figli a essere molto più attenti ai segnali del proprio malessere fin dall'inizio e più consapevoli dell'impatto che ha sugli altri il non prendersi la responsabilità, uso questa parola non a caso, della propria salute mentale. Se adeguatamente informati saranno con molta probabilità più pronti a cercare per tempo un aiuto professionale per il bene proprio e delle persone che amano. Sapranno che non dovranno necessariamente accontentarsi del primo professionista che troveranno sulla loro strada ma che avranno facoltà di scegliere cosa è meglio per sé e che non è mai troppo tardi per iniziare a lavorare al proprio benessere, riscoprire le proprie potenzialità e migliorare la propria qualità di vita. Bene, Questo è un breve estratto dall'introduzione di un libro che è appena uscito con l'editoria sociale, che è un servizio del centro servizi volontariato della provincia di Terni in Umbria. Eh, si intitola Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va eh, ed è pensato come una mini guida alla sopravvivenza per chi ha un genitore con un disturbo psichico. E come leggerete insomma, nel libro, ovviamente non ha pretese di risoluzione di una problematica complessa, multistratificata e che eh, mette in gioco diverse mh, questioni, eh, diversi fattori e diversi attori che entrano a far parte poi, no, di, della risoluzione del problema. Ma vuole essere però una prima, eh, un primo segnale, una prima pietra lanciata per smuovere un po' le acque e per iniziare ad affrontare una tematica che è tabù che però non parlarne eh, ha dimostrato eh, non essere la soluzione nel senso che continuiamo magari ad aver paura di affrontare questa cosa e non affrontarla eh, fa esplodere il problema e quando poi esplode diventa più difficile poi controllarlo gestirlo e, e rientrare a una situazione di benessere in tanti mi avete chiesto come fare ad avere il libro Trattandosi di una pubblicazione con editoria sociale, ovviamente non è eh, disponibile né in libreria né su Amazon. Eh, ma è possibile eh, scrivere a info-comip-italia.org, che è il sito dell'associazione Comip, ehm, e chiedere di poterlo avere a fronte di una donazione. Eh, vi verranno date tutte le istruzioni per fare la donazione all'associazione e riceverete poi il libro a casa. E ovviamente sarà disponibile anche ai nostri eventi quindi sempre a fronte di una donazione libera che ci consentirà di stampare ulteriori copie perché noi ne abbiamo ricevute 100 iniziali e il resto ci autofinanzieremo e grazie al vostro aiuto, questa è una cosa molto bella perché significa partecipare collettivamente a un progetto condiviso per cui se vi piace quello che facciamo, se vorrete, volete sostenerci, volete aiutarci a far arrivare questo libro a più persone possibile eh, sapete come fare, quindi ci contattate, fate una donazione libera e in questo modo compartiamo partecipiamo a questo bel progetto. E la stessa cosa riguarda per l'organizzazione di presentazioni del libro, ovviamente noi siamo un'associazione piccolina, quindi facciamo quello che possiamo, ma quello che fate voi insieme a noi è preziosissimo, per cui se vi piace l'idea, se volete presentare il libro nella vostra città, aiutateci a trovare una biblioteca, un'associazione, un circolo, un comune che ci possa ospitare e ci consenta di sensibilizzare ancora di più su un problema di cui non si parla mai abbastanza. Eh, quindi vi aspettiamo. Grazie a tutti.